Allora, buongiorno a tutti, iniziamo, dedichiamo il primo minuto a questo avviso, che probabilmente l'avrete già visto sul gruppo Telegram, siamo riusciti a ottenere un'aula migliore di questa, soprattutto dal punto di vista delle prese, disponibilità delle prese elettriche ai banchi, quindi dalla settimana prossima... Le lezioni del lunedì, quindi 830 11.30, saranno in aula 1 e non in questa aula 1B che so che ci mancherà tantissimo. Ma purtroppo la dobbiamo salutare. Le lezioni del mercoledì, invece, rimangono così come sono, quindi è solamente diciamo così, lunedì il problema eh, relativo all'aula. Okay? Rimetterò di nuovo l'avviso in intervallo per chi fosse distratto e non l'avesse ancora visto. Ok. Di che cosa parliamo oggi? Beh, oggi proviamo a ragionare un pochino su come mettere insieme le varie parti che abbiamo cominciato a toccare finora. Da un lato eh, abbiamo cominciato a giocare un po' con JavaFX e fare qualche piccolo giochino, qualche piccolo esercizio con l'interfaccia grafica. D'altro lato eh, abbiamo fatto un po' di ripasso, il, la settimana scorsa abbiamo lavorato su quell'esercizio del libretto dei voti, eh, il mercoledì avete lavorato sull'altro esercizio, se, diciamo così, delle, indovina il numero, e ancora in, diciamo così, in modo tradizionale, quindi senza ancora un'interfaccia utente. Adesso eh, proviamo a immaginare cosa vuol dire mettere insieme le due cose. Vorrebbe dire, per quello che sappiamo fare fino ad ora, prendere la logica di funzionamento che noi avevamo, ad esempio, dentro questa classe libretto, dove c'è una serie di metodi, una serie di strutture dati, e una serie di operazioni, e in qualche modo, in qualche modo agganciarla a un'interfaccia utente. Cioè fare in modo che l'utente possa inserire i dati del libretto, visualizzarli, eccetera, eccetera. Però poi... A livello di codice, dove la mettiamo sta roba? Perché finora con gli esercizi che abbiamo fatto, tutto il codice, tutta la logica di funzionamento dell'applicazione stava nel controller, nella classe controller, dove c'era il numero da indovinare, il numero di tentativi, eh, la parola che l'utente aveva inserito e così via. Quindi avevamo un'unica classe controller che faceva tutto, si occupava di diverse cose. Eh, a me preoccuperebbe un po' prendere questo codice lungo, no? che è tutto sommato un codice molto focalizzato sulla gestione di una struttura dati e metterlo dentro una classe controller, che abbiamo visto com'è fatta, adesso questo qua è vuota perché non ci abbiamo ancora fatto nulla in questo esercizio, che però è molto focalizzata su un problema completamente diverso che è quello di gestire gli eventi che provengono dall'interfaccia è quello di leggere i dati che l'utente ha inserito sull'interfaccia controllarli, validarli, abilitare o disabilitare i vari componenti dell'interfaccia e così via quindi sono due responsabilità due funzionalità molto diverse tra di loro se noi mettessimo tutto insieme avremmo un problema di gestione, non un problema di codice, alla fine il codice gira, ma avremo un problema di gestione, nel senso che avremmo un'unica, classe. Da, un, da un lato andrebbe contrario no, in, in, alla filosofia della programmazione oggetti dove puntiamo a fare classi diverse con responsabilità diverse, invece qui metteremo una classe in cui dice ok facciamo tutto lì dentro, no? e, e poi avremo anche però problemi di sviluppo, nel senso che avere una classe come abbiamo fatto adesso, libretto, sganciata dall'interfaccia utente, ossia che possa essere usata anche senza l'interfaccia utente, mi dà almeno due grossi vantaggi. Il primo è che la posso sviluppare e testare separatamente. Quindi se io volessi fare un tentativo di inserire 50 esami per vedere che cosa salta fuori, Vabbè, se riesco 50 esami vuol dire che mi vado a prendere il mio programma di test, anziché aggiungerne 4, aggiungo 50, magari metto un loop, magari genero casualmente i voti e i nomi e va bene così. E quindi posso attivare certe funzionalità algoritmiche direttamente da, da codice Java. Se invece questo codice del libretto fosse dentro la classe controller e Se volessi testare cosa succede quando inserisco 50 esami, ogni volta che faccio run mi devo lì a inserire tutte e 50 a mano, perché l'unico modo no, di richiamare queste funzionalità sarebbe attraverso i controller e quindi attraverso le, funzioni, le funzionalità dell'interfaccia grafica. Quindi eh, noi vorremmo riuscire a far sì che il controller e diciamo, questo libretto con la parte di logica, lo usiamo Facciamo un esempio di libretto per fare un esempio di una parte dell'applicazione dell che si occupa di algoritmi e strutture dati, non di interazione con l'utente, devono in qualche modo parlarsi, okay? ma ci conviene tenerle separate. Oggi cerchiamo di darci delle regole operative, pratiche, su come tenerle separate ma farle parlare a livello di organizzazione del nostro progetto eh, JavaFX il secondo, avevo parlato di due vantaggi il primo era la facilità di testarlo separatamente il secondo vantaggio sarebbe che è poi è una conseguenza del primo il fatto che quando io sviluppo la logica potrei anche non sapere potrebbe anche non interessarmi come è fatta l'interfaccia utente quindi sta roba qua può andare a finire dentro una procedura batch che gira di notte senza nessun utente collegato, può andare a finire agganciata a un'interfaccia grafica fatta in JavaFX può essere messo dentro un server web in cui l'utente ci arriva attraverso delle pagine web e attiva quelle stesse funzionalità. Dal punto di vista dell'algoritmo che calcola, banalizziamo la media dei voti, non gli interessa da dove arriva la richiesta, gli interessa quali sono i voti e qual è il risultato che deve calcolare. E quindi saremo, sarò molto fiero di riuscire a sviluppare tutta la logica dell'algoritmo senza mai citare o importare una volta il package JavaFX. Cioè, av la parte di logica funzionale dell'applicazione non deve sapere, non vogliamo che sappia che questa logica è richiamata da un'interfaccia JavaFX, perché vogliamo che sia potenzialmente agganciabile ad un'interfaccia di tipo diverso, e questo ci permette di mantenere una maggior separazione. Noi lavoreremo molto su questo concetto di ignoranza, no? fare in modo che una classe non sappia chi la chiama, non sappia chi la usa, e questo la rende automaticamente più versatile, più riutilizzabile no? e ci aiuta no? giocheremo molto su questa ignoranza mutua soprattutto poi la settimana prossima quando ci aggiungeremo un altro attore alla, alla, allo schema che sarà il, base, eh, il database allora proviamo a ragionare un po' su questo problema sulla carta innanzitutto allora qui le prime slide le saltiamo perché ci raccontano com'è fatta l'applicazione JavaFX ma ormai ce lo ricordiamo no? Eh, questo diagramma qua in forma semplificata l'avevamo già visto la prima lezione, adesso forse lo comprendiamo un po' meglio. No? Queste sono le classi di base che compongono un'applicazione JavaFX dove abbiamo la classe application là su in alto che non abbiamo scritto noi, che fa parte della libreria JavaFX mentre la nostra applicazione estende la, eh, la, la classe astratta application e noi abbiamo lavorato sempre al di là della, del codice del, del main no, dell'entry dell point del programma di avvio eh, le nostre preoccupazioni erano soprattutto ovviamente sulla parte di, di destra delle sc della scena che contiene una serie di nodi okay? qui noi abbiamo una classe stage di cui ci siamo abbastanza di interessati la finestra una classe scena che abbiamo costruito all'inizio attraverso il caricamento del file dal file fxml e dal file fxml sono stati creati tutti i nodi che sono quelli con cui effettivamente lavoriamo no? per intercettare gli eventi per modificare i dati per leggere i dati, le, le proprietà no? dei singoli nodi quindi tutto la nostra focus è qui dentro. Queste classi vengono generate a, nel momento in cui carichiamo l'fxml e poi per lavorarci sopra ci lavorerà la classe controller che in questa figura non è ancora disegnata. Okay? Questa è la parte minima di avvio del de JavaFX. Però noi sappiamo che in realtà nelle nostre applicazioni per poter fare qualcosa di utile abbiamo bisogno di un controller che sia in grado di gestire l'interfaccia stessa. Eh, ricordiamoci solo che tutta questa parte di destra della figura viene, di tutti questi oggetti sulla nostra destra noi non abbiamo creato neanche uno di questi l'oggetto stage è stato creato direttamente dalla classe madre application tutti gli oggetti scene e nodi sono stati creati dall'fxml loader Okay? Quindi non li creiamo noi e questo vuol dire, da un lato sono contenti perché abbiamo un lavoro in meno, dall'altro vuol dire che non possiamo personalizzare il meccanismo di creazione, se dovessimo passare un parametrino diverso non possiamo perché non siamo noi che li stiamo creando. Ci torniamo tra un secondo su questo concetto. Vabbè, poi qui spiega le solite cose che già conosciamo. Poi torniamo sulle... Adesso vogliamo aggiungere la logica di funzionamento... No? A, questa, a questo diagramma e ci chiediamo no? queste domande che sono indicate qua sotto cioè come dobbiamo organizzare il programma per farlo crescere ma non complicare troppo non intrecciare troppo la parte di interfaccia che è già complicata perché tutta la, se andiamo a vedere dal punto di vista temporale in un codice a oggetti classico come quello del libretto l'esecuzione del codice è puramente sequenziale, è, pura è totalmente prevedibile, perché sono io che dico quali metodi chiamare e ogni metodo sa che cosa deve fare. Nella parte di interfaccia utente invece è tutto imprevedibile, perché io ho i vari gestori di eventi che vengono chiamati in un ordine che dipende da che cosa farà l'utente. Io non so se ho due bottoni, quale dei due bottoni verrà premuto prima dall'utente. Quindi nel controller di fatto si lavora in modo asincrono, cioè non so quando capitano le cose perché non dipende da me, dipende dall'utente e quindi dovrò fare attenzione perché magari l'utente preme un bottone in un momento in cui i dati non sono ancora pronti no? perché non posso obbligarlo a fare le cose in una certa sequenza quindi lì dentro dovrò fare attenzione a un flusso di esecuzione che non è lineare, non è sequenziale ma è asincrono e dipendente dagli eventi che arrivano e quindi sono anche modi di, di, di, di pensare in modo diverso, no? di approcciarsi in modo diverso. Allora questo è un esempio di un problema comune, no? cioè il fatto che abbiamo una parte di interfaccia e una parte di logica che in qualche modo devono parlarsi. Noi lo applichiamo ai nostri esempi in JavaFX e ci chiediamo qual è la soluzione. La soluzione non è usa questa classe che ti risolve tutto, la soluzione è usiamo le classi che ci sono, usandole in un certo modo, cioè introduciamo il concetto, di, in, una, in una frase, diciamo così, cosiddetto di design pattern, schema no? di progetto. Un design pattern che cos'è? Non è altro che, e qui ho messo la, la copertina di un libro, di, di quello della serie First, eh, che a me piace parecchio come stile, ma ehm, che è un'introduzione leggera, a che cosa sono i design pattern, poi ci sono libri molto più noiosi che parlano della stessa cosa. Un pattern, diciamolo con la pronuncia italiana, no? è più facile, è eh, una soluzione testata, provata, a un problema ricorrente. Ma non è una soluzione del tipo copia e incolla il codice, è un approccio, la soluzione come no? organizzare il codice per risolvere una certa cosa. Noi conosciamo, avete appena finito il corso di programmazione oggetti, tutti le costrutti di base della programmazione oggetti. No? Quindi vi siete fatti venire mal di testa sulle classi, ereditarietà, attributi privati, protetti, tutte queste belle cose complicate. E poi uno rimane con la domanda e che cosa me ne faccio? Cioè come uso queste funzionalità? Ok? È come se uno vi avesse insegnato. Uh, avessi fatto salire su un'auto avessi detto questo è il volante, questi sono i pedali questo è il cambio, queste sono le luci ma non vi avessi insegnato a guidare no? hai dei controlli ma per fare un sorpasso devi usarli in un certo modo in un certo ordine okay? la stessa cosa succede qui una volta che abbiamo la padronanza dei meccanismi di base chiediamoci come li combiniamo tra di loro per ottenere ciò che ci serve quindi non stiamo inventando o studiando cose nuove rispetto alla programmazione degli oggetti, stiamo semplicemente cercando di applicare in un contesto specifico ciò che sappiamo trovando delle soluzioni provate. L'idea dei pattern è che eh, lo stesso problema l'hanno affrontato prima di noi migliaia di programmatori molto più bravi di noi. No? E quindi noi cerchiamo un po' di copiare quello che hanno, hanno provato magari a risolvere un certo problema in tanti modi diversi e hanno visto che questo o quell'altro modo funzionano meglio ti evitano magari di incappare in problemi, in difficoltà, più avanti che magari noi da meno esperti non riusciamo manco a vedere, non riusciamo manco a cogliere. No? Quindi anziché inventarci le cose, farle un po' così come ci viene, a volte ci ispiriamo no? a quelle che sono le soluzioni già trovate in giro. E in particolare le interfacce grafiche chiaramente sono un problema molto ricorrente in qualunque linguaggio di programmazione qualunque tipo di applicazione, alla fine un'interfaccia ci deve essere. No? Allora, tra i vari pattern di programmazione che vengono usati, vengono proposti per lo sviluppo di interfacce utenti, questo chiamato MVC è uno di quelli che va per la maggiore e, e, e tra l'altro si diciamo così, eh, concilia molto bene con la logica della libreria JavaF e non è un caso ovviamente cosa ci dice questo, questo suggerimento no? Questa è una regola ma non è una legge no? ci dice guarda se tu vuoi fare un'applicazione interattiva cerca di separare in classi diverse tre parti diverse della tua applicazione della tua logica queste tre classi classi in realtà sono classi possono essere package, possono essere gruppi di classi cioè, diciamo partiziona il tuo programma in tre parti diverse, che hanno ciascuna dei ruoli diversi e giocano insieme, fanno un gioco di squadra ben coordinato, che adesso andiamo a vedere come si coordinano. Allora queste tre parti del programma si chiamano appunto MVC, Model, View, Controller. MVC sono le iniziali, con tanta fantasia, di Model, View e Controller. E quindi in un un'applicazione grafica noi dovremmo avere il modello, leggiamo la definizione che è un po' la spiegazione del pattern che è indicata qua, il modello contiene tutti i dati, lo stato e la logica applicativa. Il modello is oblivious to the view of the controller, non sa, oblivious, non ha, non ha idea, non ha la minima idea che esistano la vista e il controller che cosa siano che cosa facciano, non lo sa, okay? Sebbene fornisca un'interfaccia in modo che, che può, permetta di manipolare e, e recuperare il suo stato e possa inviare delle notifiche, vabbè questa ultima parte è un pochino più complicata, la leggiamo più avanti, no? e possa, diciamo, lo dico in parole più semplici, eh, informare se, se qualcosa cambia, no? Quindi il modello contiene dati e algoritmi. Quindi è, è il tipo di programmi che abbiamo fatto fino a ieri senza interfaccia grafica, che puramente elaborano dati. Prendete quei programmi, togliete le print line, perché quei programmi che facevate si a, a video, qui invece dovremmo mettere questi dati in un'interfaccia, e anzi il modello non potrà mettere i dati sull'interfaccia, perché lui non, ha scritto che non sa neanche che esiste l'interfaccia. Lui contiene dati, lo stato dell'applicazione, Stato quindi l'insieme di tutte le informazioni e poi dei metodi, per, lo dice qua, per manipolare, quindi scrivere, cambiare e retrieve per recuperare, leggere le informazioni che lui sta gestendo. È un po' l'esempio della classe del libretto che abbiamo fatto. Gestisce, gestisce dei dati, in questo caso una semplice lista di oggetti e ha dei metodi per poterla manipolare. Quali dati gestisce, quali metodi offre, beh, dipende ovviamente da che cosa vogliamo fare. E questo è il modello. Poi le altre due classi sono la vista e il controller. La vista fornisce una, qui usa una parola un po' strana, una presentazione del modello. Cioè permette di visualizzare, graficamente noi diciamo, le informazioni presenti nel modello. La vista solitamente ottiene lo stato e i dati di cui ha bisogno di, per, per visualizzarli, direttamente li ottiene dal modello. Quindi se io ho una media del 29, lo sa il modello. La vista avrà magari una casellina in cui faccio vedere questa media, ma come numero, la faccio vedere come istogramma, la faccio vedere con il numero di stelline, me lo posso inventare, non, al modello non interessa, al modello interessa calcolare il numero, la vista interessa metterlo, diciamo così, in bella. In bella forma, in bella vista. Ovviamente questo numero, la vista non lo sa, fin, fino a quando non chiede al modello di poterlo dire, di conoscerlo. Okay? Quindi, la vista ha, due, ha questa duplice funzionalità. Una è scritta lì, l'altra purtroppo non l'hanno scritta. Una è quella di prendere i dati rilevanti dal modello e mostrarli all'utente. La seconda funzionalità è di fornire all'utente delle cose da toccare, no? dei bottoni, delle caselle di testo, degli elementi su cui interagire, che devono essere anch'essi visualizzati. Poi la vista ovviamente non sa che cosa farsene, come abbiamo visto prima, quando avevamo un bottone nell'fxml, se tu cliccavi il bottone, normalmente non succedeva nulla, perché quello è il compito dell'altra classe, il controller, che prende, gli input dell'utente e capisce che cosa significa a livello di modello, cioè capisce che se tu premi un bottone e cancella tutto deve chiedere al modello di cancellare i dati, capisce se, che se tu premi il bottone aggiungi un, un voto e non hai messo le informazioni sul voto oppure le hai messe sbagliate perché il voto l'hai messo di 38 anziché di 28, deve capire che non deve dire nulla al modello perché quei dati non sono validi. Quindi questo è il controller che avevamo già visto, no? in JavaFX si chiama proprio controller anche lui. Quindi abbiamo una relazione di questo genere. Quando l'utente preme qualcosa, immaginiamo l'utente preme un bottone, dove lo preme? Sulla vista. La vista cosa saranno? Saranno i nostri oggetti JavaFX, i nostri nodi il nostro button, il nostro text area, il nostro text field, eccetera, eccetera. Se l'utente fa qualcosa, questo qualcosa, noi in JavaFX lo chiamiamo evento, questo evento viene intercettato dal controller. Se non viene intercettato dal controller viene perso, lo sappiamo già. Cosa fa il controller? Il controller capisce... Qual era l'azione? Innanzitutto valida i dati, controlla che questa azione richiesta dall'utente sia valida, se è valida chiede al modello di eseguirla. Perché l'unico cervello, la mente, in realtà è solamente qua. Che conosce i dati conosce l'operazione. Il controller deve resistere dalla tentazione di, di gestire lui il dato. Il controller non deve avere una copia dei dati dentro di sé. Tutti i dati sono dentro quest'altra classe, e qua genericamente chiamata model, noi nel nostro esercizio l'avevamo chiamata libretto, voti, no? il model è chiaramente solamente un concetto, non è un nome di una classe, no? è un modo di organizzare il codice. Potrebbero esserci anche più classi qua, e ovviamente il controller sa quale deve coinvolgere. E dopodiché, se il controller ha aggiornato lo stato del modello, quindi ha aggiunto un esame, ha cambiato la media, l'ha cancellato, eccetera, dovrà poi aggiornare la vista in modo che nell'interfaccia utente compaiono i dati aggiornati. Ok? Quindi il controller sta in mezzo, ascolta cosa, cosa fa l'utente, quando l'utente fa qualcosa di interessante, qualche comando, chiede al modello, senti guarda dovresti fare questa operazione, e poi interroga il modello chiedendo i risultati. Cioè, dimmi adesso qual è l'elenco degli esami? E se qualcosa è cambiato nello stato del modello, aggiorna l'interfaccia grafica. Se qualcosa succede nell'interfaccia grafica, aggiorna il modello. Quindi il controller coordina l'interazione utente, valida le operazioni, convalida la correttezza delle operazioni richieste dall'utente e interagisce col modello per, per far sì che queste operazioni vengano effettivamente eseguite. E dall'altro lato riaggiorna l'interfaccia utente quando l'operazione è conclusa, in modo che l'utente sappia che effettivamente la funzione che ha chiesto, o il dato che ha chiesto, viene visualizzato, il risultato viene visualizzato, okay? In questa figura ci sono altre due frecce, la 4 e la 5, che per ora noi non usiamo. E la 4 e la 5 sarebbero oh, relative a un automatismo, è pensabile che ci sia un automatismo per cui se cambia qualcosa nel modello, in automatico il modello dica alla vista, senti qualcosa è cambiato e la vista vada a prendere i dati um, aggiornati, cioè se ci fosse una parte dell'interfaccia che deve semplicemente visualizzare una variabile, il valore di una variabile, che è presente ovviamente nel modello, è possibile creare un automatismo per cui tutte le volte che questa variabile del modello cambia automaticamente l'interfaccia lo aggiorni dico automaticamente perché normalmente dovrei passare al controller dovrebbe essere il controller che legge questo dato e dice all'interfaccia di cambiare noi partiremo da qui eh, la maggior parte del lavoro lo faremo passando sempre attraverso il controller okay? se avremo tempo più avanti vi racconto come si fa questa parte più automatica si chiama, se qualcuno è curioso eh, in JavaFX si chiama binding collegamento, uno fa un bind, crea un binding tra una proprietà del modello e una proprietà dell'interfaccia e poi ci pensa a JavaFX a ricopiare il valore avanti e indietro, ma non è essenziale semplicemente si scarica il controller da fare cose banali del tipo prendi questo valore e copialo sempre di là, tutte le volte che cambia copialo di là e lo si automatizza però non, diciamo così, non è la parte cruciale no, del nostro, della nostra organizzazione quindi Mappando questi concetti generali nei nostri programmi JavaFX, chi è, chi è che gioca la parte della vista? L'oggetto scena e tutti gli oggetti nodo, che sono quelli generati dall'FXML, che sono quelli visibili all'utente e che sono quelli con cui l'utente può interagire. Quindi la componente. V, la vista dell'MVC per noi è l'FXML, tutto ciò che sta nel, nel grafo della scena che di fatto costruiamo definendo il file l'FXML chi fa il controller? e beh, la classe controller in JavaFX che uno ha accesso diretto a tutti i nodi della vista due ha la possibilità di definire il gestore di eventi per alcuni eventi specifici che, che accadono nella vista questo l'abbiamo già fatto controller e vista sono legati a filo doppio uno non può esistere senza l'altro o meglio la vista potrebbe esistere senza controller ma poi non fa nulla di utile un controller da solo non fa nulla perché se non ha dei nodi vista del, dell'fxml con cui da leggere, scrivere o, o intercettare gli eventi sta lì fermo, no? inutile quindi vista e controller si devono conoscere l'un l'altro. Meglio, il controller deve conoscere la vista. In teoria la vista potrebbe fregare niente di chi è il controller che la sta comandando. No? Infatti noi magari ci disegniamo prima l'interfaccia utente, diamo gli ID agli elementi e chiudiamo questo prima ancora di cominciare a scrivere la prima riga del controller. No? Però essenzialmente un controller va pensato su un determinato.. Vista, se io cambio gli elementi dell'interfaccia, chiaramente il controller lo dovrò cambiare. E mentre invece il modello è la parte esterna che ci, che ci facciamo noi. Quindi sono tutte le classi, una o più classi, che gestiscono i dati e dalla settimana prossima vedremo che gestisce anche l'interazione, l'interfacciamento con la base dati, quando i dati saranno nel database e non più semplicemente quattro dati di prova messi dentro il codice. Um, adesso come facciamo è facile dire, vabbè abbiamo classi diverse questa classe modello allora, questa classe modello ci sarà class, model va bene chi la crea questa classe? qual è il costruttore? dove viene messa l'operazione di creazione, la new? Come fa il controller a conoscere il modello? Abbiamo detto che è importante che il controller conosca il modello perché ne deve chiamare i metodi, ma il modello non sa per nulla del controller? Chi fa che cosa? Queste sono poi le domande pratiche che sono scritte qua. Allora, io provo prima a, a provare a rispondere a queste domande facendo riferimento all'esempio di indovina il numero perché è più semplice e poi dopo facciamo, passiamo sul codice e proviamo a farlo sul nostro esercizio un pochino più ampio del libretto. Okay? Allora questa è la versione semplice dell'esercizio Indovina il numero, dove abbiamo, qui ho usato questa classe scena, che in realtà rappresenta la vista con tutti i suoi nodi, e abbiamo tutta una serie di metodi get e set che già abbiamo già usato per leggere e scrivere le proprietà dei nodi. Questo è quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, non c'è ancora nulla di ciò che abbiamo detto oggi in questo disegno. E poi avevamo la classe controller che gestiva una serie di interfacce, tipo il numero massimo di tentativi, il numero segreto, eccetera, eccetera, erano variabili di gioco, variabili logiche, che però erano dentro il controller. Quindi Il controller conteneva due tipi di variabili, c'erano i riferimenti ai nodi e le variabili di logica di logica applicativa, che in questo caso era l'algoritmo del gioco. E poi ovviamente c'erano anche lì dei metodi che erano i gestori degli eventi, delle azioni, e anche degli altri metodi che invece determinassero hai vinto, o non hai vinto, quanti tentativi hai fatto, eccetera. Tutto mescolato. Se noi vogliamo applicare... Ah, scusate. E il controller, la classe controller, ci abbiamo scritto dentro, ma non ci siamo mai chiesti chi... Sì, ve l'abbiamo chiesto, ci siamo chiesti. Chi crea questa classe? Quando viene creata la classe controller? Noi non abbiamo mai creato nel nostro main la classe controller. Noi abbiamo creato la scena usando il metodo, FX, la classe FXML loader. A sua volta, la scena contiene al suo interno una direttiva col nome della classe controller. L'abbiamo visto in Scene Builder in basso a sinistra: c'era il nome della classe del controller che potevamo specificarlo e allora lo stesso fxml loader quando ha finito di creare i nodi della scena crea il controller e fa i collegamenti tra i nomi le tra gli id dei nodi e le variabili del controller quindi anche la classe controller che noi abbiamo scritto poi viene istanziata nel codice non da noi, non dal nostro codice ma dal codice della libreria non l'abbiamo creata noi né questo né questo creata specificamente con un new intendo questo è un altro pattern di programmazione che useremo parecchio quando devo creare un oggetto tante volte non uso new per creare l'oggetto stesso ma uso il metodo di un'altra classe che la sa più lunga per creare magari quell'oggetto e tutti quelli correlati ad esso quest'altro pattern si chiama factory Fabbrica, chiedo a un metodo, FXML loader, di costruirmi lui, di fabbricarmi la, le classi che mi servono a partire dall'FXML. E per costruire oggetti complessi, a volte la logica del, del solo costruttore, noi quando facciamo new chiamiamo un metodo solo e possiamo solamente dargli certi parametri. Quella logica lì a volte non basta, no? e serve invece farcelo costruire da qualcuno che costruisca magari non solo una classe ma un intero insieme di classi e allora anziché fare new chiamiamo un, un metodo di factory diremo che faccia il lavoro per noi e ci restituisca gli i riferimenti agli oggetti già creati in questo caso nel nostro codice main abbiamo l'fxml loader questo metodo load di fatto è un metodo di factory di una scena e ci restituisce un albero di nodi che poi noi inseriamo all'interno della scena. Quindi noi abbiamo direttamente il riferimento al nodo principale della scena. Di primo occhito così sappiamo che viene creata la classe controller perché l'abbiamo usata ma non vediamo qua dov'è la classe controller, è stata creata ma non ci, viene dato, non ci viene restituito da questo metodo load, il metodo load crea quella classe ma non ci dice dov'è, quindi se dobbiamo poi farci del lavoro sopra dobbiamo scoprire come fare a ottenere un riferimento al controller, il riferimento ai nodi lo sappiamo come si fa, si mette l'id nell'fxml e questo viene automaticamente iniettato nelle variabili locali del controller quelle annotate con chiocciola fxml controller no vabbè però è stato creato ok? adesso se noi vogliamo applicare il metodo mvc dobbiamo tirare fuori dal controller ciò che ha a che fare con la logica del gioco dell'applicazione quindi il controller deve conoscere i nodi della scena, qui ho semplicemente ho messo un riferimento view, cioè il controller deve conoscere la scena, qui in realtà non c'è nessun oggetto view, ci sono i vari oggetti nodo, no? e ovviamente il controller deve gestire gli eventi che arrivano, e basta, perché poi quando c'è da fare un'operazione vera e propria sul gioco, sui dati, deve chiedere questa operazione alla classe che si occuperà del gioco. chiamato numero model, <ride> per ricordarmi che è una classe che gioca il ruolo del modello, eh, ma in realtà gioca il gioco dei numeri, no? Che ovviamente avrà il, eh, il numero massimo di tentativi, diciamo, eccetera eccetera. E i vari metodi per gestire il gioco. Avvia il gioco, dimmi se il gioco è in corso, fai un tentativo nuovo, dimmi se questo tentativo è valido o no, insomma le varie operazioni che devo fare. Se io vedo le frecce, mi accolgo che questo modello è conosciuto solo dal controller. Solo il controller ha bisogno di chiamare dei metodi sul model e lo chiamerà quando lo decide lui in funzione degli eventi che capitano sull'interfaccia. Il modello invece non ha nessuna freccia all'indietro, quindi il modello non chiama mai nessun metodo del controller, non conosce il controller stesso, qui dentro tra le sue variabili non c'è il controller, e ehm, non chiama e non vede tantomeno i nodi della, della scena una classe un po' autistica, sta da sola ma si mette al servizio degli altri okay? e che è bene perché se noi tagliassimo questa freccia qua e avessimo un main di prova per testare eh, il, il gioco potremmo farlo e il, la classe modello non se ne accorgerebbe nemmeno Adesso, questo però, questo è il punto d'arrivo a cui vogliamo arrivare, ma ovviamente dobbiamo chiedere questa classe qui, non basta dichiararla, bisogna che qualcuno la istanzi e crei un oggetto di tipo model. Chi lo fa? Allora, il primo istinto potrebbe essere, ma visto che di questa classe ha bisogno di lavorare il controller, mettiamo nel codice del controller un new di questa classe qui la facciamo creare nel controller in realtà non è la soluzione migliore la soluzione migliore come indicato da, questa, da questo disegno è che il modello venga creato direttamente dal main l'ho chiamato application perché? Ma diciamo che se io avessi un'applicazione più complicata di quelle che facciamo noi, con tante finestre, con tante videate, avremo tante viste, ciascuna delle quali ha il suo controller. E quando l'applicazione passa da una finestra a un'altra, una vista viene distrutta, il suo controller viene distrutto, e viene creata un'altra vista e viene istanziato da zero su un altro controller. e allora se il, il modello però deve permanere non deve dipendere dal fatto che l'utente sta cambiando videata così come abbiamo detto che il controller non ha bisogno di mantenere al suo interno nessuna informazione sullo stato dell'applicazione ecco il riferimento al modello la classe modello fa parte, anzi è lo stato dell'applicazione, quindi è meglio se non è nelle mani del controller no? perché appunto altrimenti con applicazioni più ampie non sapremo cosa fare quando cambio, a, non è che quando cambio finestra perdo tutti i dati quali devo ricostruire all'interno del modello. Questo modello deve sopravvivere anche al cambio di controller. E quindi lo facciamo creare da chi sopravvive a tutto, cioè il main. Quindi il main crea già il modello, scusa, crea già la vista con l'FXML loader in qualche modo fa sì che venga creato il controller sempre attraverso l'fxml loader, e a questo punto non c'è due, senza il 3 si crea anche il modello. Quindi questa classe modello viene creata all'interno del nostro main, adesso andiamo a modificare il main per farlo. Ok? Ok, allora abbiamo detto, la parte sopra è fatta dal controller togliamo un po' di metodi, un po' di variabili li spostiamo in un'altra classe modello questa classe modello la creiamo, facciamo un new dentro il main ci manca ancora un pezzettino dopo che il main ha creato questa classe come fa il controller a sapere, a conoscere questa classe? il riferimento a questa classe qui? E dovrò in qualche modo dire al controller senti le operazioni che tu devi fare, o devi far fare, chiedile a questa classe modello. E chi può dire al controller qual è la classe modello? Beh, l'unico che lo conosce, cioè il main che l'ha creato. Quindi dentro il modello aggiungeremo una variabile locale, che chiameremo model o in qualche modo simile, e un metodo setModel che permetta al main di dire al, modello, al controller tu lavora su questi dati. Dimmi. Ma il controller può interagire solo con una scena o con più di una la domanda è se il controller può interagire solo con una scena o con più di una scena. Il controller nasce dentro una scena. Una, viene creato dalla scena stessa e di fatto è legato... Non dico indissolubilmente a quella scena perché in realtà facendo dei trucchi più complicati si può fare in modo di avere più scene diverse che usino lo stesso controller. Però quando in un controller abbiamo la, le variabili che rappresentano i nodi di una scena, capisci che quel controller lavora su quella scena lì. Se lo agganci a una scena diversa, quel nodo non c'è, e quindi darebbe errore. Quindi normalmente un controller lo vediamo come un di cui della scena, della parte intelligente della scena. Prego. Ok, allora cerchiamo di, in pratica, no? Allora, noi, la, la cosa importante che continua a esserci in questa figura è che il modello, poverino, non sa niente di tutto ciò che gli succede intorno. Eh? Continua a non sapere nulla. Qualcuno l'ha creato, e lui vive, e qualcuno gli chiamerà i, i suoi metodi, ne chiamerà i metodi. Chi l'ha creato è il main, chi ne chiama il metodo è il controller, ma lui vive felice nel suo mondo. E questo era l'obiettivo principale. Come fare? a Far sì che la logica applicativa non venisse mescolata alla logica di interfaccia e però potesse essere comandata dalla logica di interfaccia. Con questo schema direi che abbiamo raggiunto entrambi gli obiettivi. Adesso cerchiamo di calare questo schema nel nostro esercizio che, facevamo, che abbiamo iniziato la settimana scorsa. Faremo una serie di trasformazioni essenzialmente all'applicazione main ma anche un pochino al controller una serie di trasformazioni che poi saranno sempre le stesse in tutti i progetti che faremo cioè dobbiamo, quando creiamo un progetto nuovo il progetto parte così noi per poterci agganciare a un modello dovremo trasformare il progetto da così a così l'abbiamo fatta a lunga, sono poi quattro righe di codice, eh? non, non preoccupiamoci, però non è, il problema non sono le quattro righe di codice, capire il meccanismo che sta dietro, il perché stanno, abbiamo deciso di fare certe scelte. Ok? Allora, proviamoci, teniamo come riferimento questa figura e proviamo a tornare sul nostro giochino del libretto voti e cercare di dargli... un'interfaccia utente allora la prima cosa che dovremmo fare in realtà è pensare all'interfaccia utente che permetta di richiamare certe funzionalità allora questo non c'entra col ragionamento di oggi ma ovviamente dobbiamo inventarci qualcosa no? allora io provo a pensare a un primo passo di un'interfaccia utente per gestire questo libretto, noi potremmo avere ad esempio una finestra in cui c'è scritto libretto voti come titolo, poi abbiamo un'area in cui vengono visualizzati i voti attuali mm? e poi posso avere uno spazio in cui posso aggiungere un nuovo voto per ora facciamo solo la funzione più semplice l'add e quindi avrò un'area in cui eh, oh, posso inserire il nome di un nuovo corso posso inserire il voto magari questa è una tendina, dove ci metto il numero da 1 a 30, questo dovrebbe essere una freccia, e poi metto un bottone, aggiungi. Capite perché non ho fatto l'artista, vero? Cioè conviene sempre, prima di buttarsi nello scene builder, avere un'idea di che cosa vogliamo ottenere, no? Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo in qualche modo due parti, proviamo a selezionare l'interfaccia, abbiamo un titolo, abbiamo una prima parte in cui visualizziamo i voti e una seconda parte in cui invece un piccolo form con dei vari campi qui l'ho disegnata come tabella che verrebbe bene, no? Ci verrebbe bene ma purtroppo non siamo ancora capaci di usare tabelle in JavaFX. ok? quindi per ora facciamola semplicemente come un'area di testo dove scriviamo le cose dentro ok? quindi questa qua sarà una textarea poi impareremo a fare tabelle questa qui purtroppo sarà una textarea, non una vera table, c'è la table view ma un pochino più complicata, oggi non mettiamo troppa carne al fuoco. Un'area di testo in cui stampiamo uno per riga i vari voti che abbiamo ottenuti. Come la possiamo chiamare questa textarea? Potrebbe essere txt voti. Poi abbiamo degli elementi sotto che magari metterei in una griglia, una griglia un po' storta, scusate, in una grid pane di tre righe e due colonne. Qui sopra avrò una casella di testo che posso chiedere, quindi sarà una... Text field che possiamo chiamare txt nome, e qua sotto abbiamo una menu a discesa. Che in JavaFX possiamo usare un combo box, combo box il cui nome possiamo dare. CMB, così mi ricordo che è una combo box, punti, e poi abbiamo un bottone a cui associeremo l'evento di aggiunta il nuovo voto, quindi sarà handle eh, nuovo voto. Questo è il nostro progetto. Ok? C'è tutto ciò che ci serve. Chiaramente questa textarea all'inizio sarà vuota, poi quando aggiungo un primo voto, sostituirò il testo vuoto con l'informazione sul primo esame, quando inserisco il secondo aggiungo il secondo e così via. I metodi per gestire i voti e gli esami li abbiamo già nella classe libretto. Ok, ci siamo in qua? Allora, passiamo a questo punto al codice. Vista, controller, il modello ce l'abbiamo già quasi. Allora, cominciamo dalla vista, visto che abbiamo già fatto il progetto bellissimo. e prendiamoci il nostro fxml e cerchiamo di trasformarlo in questa cosa qui. Quindi buttiamo via ciò che c'è, ci inseriamo un titolo, come sempre, nel top, che si chiamerà libretto voti, e lo facciamo un po' più grande. Eh vabbè. e poi nella parte centrale della nostra interfaccia ci aggiungiamo dunque noi avevamo due sezioni una sopra e l'altra sotto quindi le posso separare con una V-box ad esempio no? queste due sopra e sotto sono due figli di una V-box che è in colonna in verticale quindi posso prendere una V-box cosa ho fatto? Mi è sparita la libreria sopra che è successo. View show library VBOX. C'è qualcosa che non mi piace. Eh. Qua dentro sto scrivendo. Ah, Mi è messo incantato l'altro. Quindi nel centrale metto una v-box, nella parte alta della v-box metterò la text area, abbiamo detto, nella parte bassa mettiamo una grid in cui distribu distribuiamo i bottoni. Quindi nella parte alta mettiamo una text area, come primo figlio della v-box, come secondo figlio della v-box mettiamo la grid. Grid. Qua. Questa griglia adesso lui me la fa di 2x3, per, cool, eh, per fortuna è già la dimensione che ci serve, se no ovviamente potremmo con qua, con il tasto destro, selezionare una colonna e dire aggiungi una colonna, aggiungi una riga, le solite operazioni che si fanno sulle tabelle. Adesso è brutto da vedere, come sempre, io la prima operazione che faccio sempre è quella di fare in modo che le box si ridimensionino da sole, la stessa textarea anche, ecco, diamo dimensione un pochino più, meno deformata, meno strana. Poi voliamo, volendo aggiungiamo i margini, tutto quello che volete. Allora, in questa griglia sotto abbiamo detto che dobbiamo mettere sulla sinistra le etichette, sulla destra i campi di testo e il bottone. Quindi abbiamo delle etichette, sulla sinistra sono una qua e l'altra qua, sulla seconda riga, questa si chiama nome corso. Un grid pane non è come una tabella di word, no? Non posso scrivere direttamente dentro la casella. Le celle sono dei contenitori di altri nodi, quindi ci devo mettere degli elementi dentro i nodi. E quindi in questo caso ci ho messo una label. Nel secondo caso ci metto, eh, abbiamo detto voto, punteggio. A fianco di nome corso ci metterò un text field, Attenzione che text field ce ne sono due, uno in, in nero e l'altro in blu, Allora non usate i componenti che hanno l'iconcina in blu perché quelli richiedono una libreria a parte, si chiama libreria Gluon che è stata sviluppata da altre persone, quindi se portate dentro uno di questi poi non vi funziona, a meno che non importiate anche questa libreria ma non è che ci serve, quindi ricordate fate attenzione a volte diciamo ma ah, ho messo un text field ma non me lo prende, no? la tipica cosa che, che dite e il sintomo è quello. Quindi mettiamo un text field qua, e poi ci mettiamo una combo box sotto, e alla fine un bottone qua. Il bottone lo chiamiamo aggiungi, Guarda che bello, fantastico, adesso converrà magari un po' di margine, un po' di spazio, un po' di aria ma restringere forse un po' questa colonna. Questo bottone magari lo vogliamo a destra, ma quello se vogliamo lo possiamo modificare, la parte estetica la possiamo modificare quando vogliamo, anche in seguito. L'importante è capire quali sono gli elementi che ci servono nell'interfaccia. In Una volta che abbiamo capito quali sono gli elementi possiamo passare al controller e cominciare diciamo, a usarli. E poi se vogliamo appunto migliorare i font, l'allenamento, quello che volete, basta modificare l'FXML, finché non aggiungiamo, togliamo, cambiamo i nomi o gestore d'eventi eventi, ai vari elementi, il controller non lo deve sapere. Quindi noi dobbiamo fare in modo che il controller possa accedere a quest'area di testo, e quindi dobbiamo dargli un ID all'area di testo, che nel nostro bellissimo progetto avevamo chiamato txtvoti, txtvoti, voti, Okay. Okay. Poi devo dare un id a questo campo di testo che avevamo deciso di chiamare txt nome. TXT nome nome e un, un ID a questa combo box che abbiamo deciso di chiamare CMB punti cm Punti, punti, quindi controlliamo sotto, lui ci dice che abbiamo dato tre variabili: txtvoti alla textarea, txtnome al textfield e cmb punti alla combo box. E al bottone aggiungi dovrò gestire invece l'evento on action che dovrà essere implementato da un metodo che abbiamo deciso di chiamare handle nuovo voto. Nuovo voto. E lo metto nell'on action non Non mi serve l'id del bottone perché non ci devo fare nulla sul bottone. quindi disegnato l'interfaccia gli elementi che mi servono tutti gli elementi di cui voglio leggere o scrivere le proprietà che sono l'area di testo il campo di testo per il nome il, il menu tendina, no, il combo box per il voto devo dargli un id in modo che da java li possa, riferire, li possa accedere vi possa accedere tutti gli elementi che invece devono scatenare delle azioni come in questo caso la pressione del bottone invece dovrò definire un action handler un gestore di evento ok? 4 cose fatte Fatto questo, posso salvare, torno da Eclipse e gli dico di aprirsi anche lui il file. Così vediamo, ah, vedete che c'è punteggio, nome corso eccetera eccetera. Me l'ha riletto perché sapete che sennò Eclipse non si accorge delle modifiche che abbiamo fatto. E adesso possiamo metterci a lavorare sul controller. ci facciamo generare lo scheletro del controller da lo sim builder, conviene, se voi mettete, spuntate la casellina full, aggiunge due metodi in fondo, anzi uno, che è il metodo che si chiama initialize. Okay, normalmente lo scheletro del controller mi dà i riferimenti alle variabili e lo scheletro del metodo che stiamo definendo, degli event handler che stiamo definendo. Se metto anche full lui mi aggiunge essenzialmente questo metodo, più un paio di altre variabili sopra che non ci servono. E questo metodo initialize viene chiamato dal controller dopo che è stato creato. Lo vediamo direttamente, su, ci ragioniamo direttamente quando siamo in Eclipse. Quindi, copia, torno in Eclipse, apro la classe controller, butto via tutto e ci incollo questo. Ok, quindi abbiamo le tre variabili che fanno riferimento ai tre nodi iniettate automaticamente dall'FXML loader e un metodo initialize e ovviamente il nostro gestore di evento che per ora è vuoto perché non ci abbiamo ancora fatto nulla metodo initialize viene chiamato dopo che la scena è stata costruita allora è sempre il nostro FXML loader che fa tutto il lavoro FXML loader legge il file FXML, costruisce i vari nodi okay, eh, della scena, costruisce la classe controller e poi chiama, eh, inietta i riferimenti, quindi quando ho costruito la classe controller queste sono variabili non definite, e lui grazie a questa annotazione FXML va a dargli un valore a queste variabili che fa, se facessi new di questa classe sarebbero tutte null no? tutte null questi tre valori l'fxml loader dopo che ha fatto la new di questa classe va a iniettare dentro il riferimento giusto in modo che questo punti esattamente la casellina di testo. dopo che ha fatto questo lavoro chiama il metodo initialize dicendo senti caro utente che sono io, caro programmatore se hai altro da fare se hai altre operazioni da fare all'inizializzazione del controller, puoi farle qui. Ti chiamo io questo metodo quando tutto è pronto. Quando il programma non è ancora partito, ma la scena c'è già, i valori sono già collegati, eccetera. Noi ad esempio, una cosa che dovremmo sicuramente fare in questo metodo initialize, è popolare la tendina con i voti del 18.30. Perché però la tendina non, non, non ha niente dentro, no? Io dovrò metterci dentro i valori tra cui l'utente deve scegliere. Quando lo faccio, lo faccio subito, appena il controller parte. Allora, questo, se tutto va bene, è un programma che non fa nulla ma che parte in modo grafico. Non entry point. Devo partire dal main, scusate. Lanciando il main dovrebbe saltare fuori questo, che ovviamente non fa nulla, non scrive nulla e non aggiunge nulla, va bene. Perché il nostro controller non fa nulla. Ok? Allora, facciamo solo una prima operazione estetica di mettere qualcosa dentro, di estetica no, ma di mettere qualcosa dentro questa tendina mettere i numeri da, dal 18 al 30 e poi dovremo per poter andare avanti da questo momento in avanti dopo, cioè questi numeri lo sappiamo già che sono dal 18 al 30 qualunque altra cosa il controller non la sa fare avrà bisogno del modello e quindi dovremo poi agganciare il modello fare l'operazione che dicevamo prima allora chiudiamo questo allora la combo box come funziona innanzitutto contiene una serie di oggetti. ComboBox è una classe generica che ha come argomento generico il nome dell'oggetto che esso contiene. Quindi è una lista sta roba, gestisce una lista, dentro la ComboBox c'è una lista, una lista di oggetti del tipo che voglio io. Quando io scelgo un elemento da questa lista, lui mi fa vedere, non gli oggetti, gli oggetti non si possono vedere, mi fa vedere il toString di questi oggetti, la rappresentazione testuale di questi oggetti, ma dentro lui si ricorda il riferimento agli oggetti veri. Ok? Quindi se avessi, non è questo il caso, se avessi una, un elenco di voti, perché dico cancella un voto, quale? sceglielo dall'elenco, in quella tendina non ci vado a mettere il nome del voto sotto forma di string ma ci andrei a mettere l'oggetto voto. Poi il toString lo visualizza in un certo modo e quindi nella tendina vanno a finire dei caratteri, delle stringhe, ma dentro lui si ricorda qual è l'oggetto. Ricordiamoci che noi il più possibile cercheremo sempre di lavorare a livello di oggetti non a livello di, di stringhe o di numeri. Quindi nel nostro caso qual è il tipo di oggetto che vogliamo selezionare in questa tendina? in cui devo scegliere il punteggio è un numero intero è un numero questo allora farò in modo che questo contenga degli oggetti integer non string ci io potrei popolare questa tendina con i numeri con oggetti integer, numeri interi da 18 a 30 oppure con stringhe che leggono 18, 19, 20. Ma perché dovrei farlo con stringhe che poi dopo mi incasino la vita a dover convertire la stringa in numero? Ci metto direttamente il numero. Qui non ci devo mettere l'oggetto voto, eh, perché ricordiamoci che l'oggetto voto fa riferimento a un esame già superato con un certo voto. Invece qua devo avere tutti i punti, infatti l'ho chiamato punti, non voto. Tutti i punteggi possibili. Ok? Quindi devo sempre definire, al posto di quel punto interrogativo, che è un generico non, non definito, mettere la classe che voglio che sia contenuta all'interno dei valori possibili, leciti generabili da questa tendina in questo caso io so quali sono questi valori e quindi posso popolare questa tendina direttamente dal mio metodo initialize, lui, lui ha messo questi, in automatico questi, queste istruzioni assert che vanno a controllare essenzialmente che le variabili ci siano, e siano state inizializzate se noi non andiamo a toccare cose non dovrebbe succedere ma lasciamoli sono sempre controlli in più come faccio ad aggiungere il contenuto a questa tendina? vabbè allora io avrò l'oggetto comb punti che ha tante proprietà ovviamente come tutti gli oggetti e una proprietà in particolare si chiama items guardate quanti get ha ah, questa roba qua, una di queste si chiama items. E la descrizione, qui è scritto in piccolo, ce lo ve lo leggo, questa proprietà, ah, la, la, la, ovviamente get items fornisce il valore della proprietà items, eh, bravo. E che cos'è la proprietà? La proprietà è, contiene la lista di item da mostrare all'interno del pop-up della combo box. Cioè, quando apro il menu, cosa, cosa fa vedere? Quale lista di oggetti fa vedere? Quindi, questo è il metodo che mi dà una... C'è scritto lista, quindi si comporta come una list questa roba qua. Quindi ha tutti i metodi di una list, al add, al clear, al find, eccetera, eccetera. Tutti i metodi di una... gli stessi che avrebbe un array list, una linked list, questa qua è un tipo di lista diversa, la chiama observable list, ma fa lo stesso, eh? questa parola observable ci fa capire che volendo potremmo fare dei collegamenti diretti tra, eh, tra la vista e il modello, ma per ora non ci serve, sappiamo che è una lista e vediamo che lui ha già capito che è una lista di integer, perché ovviamente la combo box l'abbiamo personalizzata sul tipo integer. Allora essendo una lista io posso aggiungere a questa lista i vari valori, quindi magari per sicurezza, non so, puliamola, Metti che ci sia roba dentro, non ci sarà ma, e poi è sempre bene inizializzare le cose. no? Questa lista c'è già, eh? non la devo creare io, non devo fare una new della lista, è già una proprietà inizializzata dentro l'oggetto cu a cui io voglio assegnare un valore. E quindi partirò da 18 e andrò fino a 30, Per ciascun valore di punteggio avrò combo punti, punti, punto, getItems, punto, add. Questo è banale. Erano dei numeri che già conoscevo, ma con questo add o un add-all potrei prendere dei valori che ho dentro una lista e metterli lì. E questa lista posso averla ottenuta chissà come, non importa. Sto travasando degli oggetti da una lista a un'altra. E poi ci pensa JavaFX a mostrare, a fare tutto il resto del lavoro. Io so che la combo box per me contiene una lista di oggetti. punto, a questi oggetti deve esserci un metodo toString decente in modo che quando apro la tendina si legga un contenuto che all'utente è comprensibile, fine. Se io cioè aggiungo, tolgo elementi da questa lista, la tendina quando la apro avrà questi elementi in più o in meno. E visto che non ci basta dirlo parole, verifichiamo che adesso questa tendina effettivamente contiene questi valori. E ne posso scegliere uno, anzi ne devo scegliere uno. Quindi questo codice viene eseguito prima di passare il controllo all'interfaccia utente durante la fase di costruzione di questo oggetto. ok adesso viene la parte interessante Cioè finora abbiamo fatto questo e vabbè ma lo sapevamo già fare la settimana scorsa magari qualche dettaglio in più ma alla fine erano le cose che già facevamo adesso dobbiamo fare questo perché è bellissima la nostra interfaccia, ma quando premiamo aggiungi non sappiamo che cosa fare. Allora, quando premiamo aggiungi in realtà dovremo chiamare il metodo add della classe libretta. Quindi il mio controller dovrà prendere il nome del corso, il voto, se ci sono entrambi, quindi se l'utente li ha selezionati entrambi, creare un oggetto voto e chiamare il metodo libretto.add di quel voto. Quindi il libretto per noi è il modello, questa classe libretto l'avremmo potuta chiamare model a tutti gli effetti, è il modello di questa nostra piccola applicazione. Perché gestiamo solamente un libretto? Se noi gestissimo tanti dati diversi, allora avremmo magari una classe unica che si chiama model, dentro la quale c'è un libretto, c'è un'altra cosa, richiamiamo delle altre sottoclassi. Facciamo un passo per volta. Però il, il modello è composto da una classe sola. Ok. E quindi abbiamo detto che questa classe modello nel nostro pattern vogliamo che venga creata dal main, vabbè facile, noi abbiamo il main che è entry point e quindi a un certo punto prima di arrivare allo show dello stage che poi fa partire il programma quindi noi qua perdiamo il controllo, qua in mezzo costruiamo il modello che è un'istanza un della classe libretto. La variabile la chiamo model per ricordarmi cosa, cosa fa, no? Qual è il suo ruolo. Ovviamente la classe libretto, qui siamo nell'entry point che è nel package principale, lui non la vede in automatico perché le, queste classi le abbiamo create tutte, eravamo già lungimiranti la settimana scorsa, in un package che abbiamo chiamato me, eh, model. E quindi questo lo andiamo a importare da librettovoti.model. Quindi a questo punto, quando il programma parte, mentre fa tutto il setup dell'interfaccia grafica, crea anche la classe libretto, che in questo caso l'ho chiamata model, che servirà al controller per chiamarci il metodo add, come minimo. Come fa il controller a sapere, a conoscere, qui siamo in una classe entry point, nella controller siamo in una classe effects nel controller, come faccio in questa classe a conoscere il riferimento all'oggetto che ho appena creato qua? Beh, Nella figura ci dice, allora semplicemente dentro il controller aggiungi un metodo setModel in cui puoi dire al model guarda questo è l'oggetto su cui devi lavorare. Aggiungiamo una proprietà al modello, scusate, al controller e questa proprietà semplicemente si ricorda qual è il modello su cui lavorare. Questo è facile, quindi vuol dire che nel controller aggiungo un'altra proprietà, forse l'unica, che, che non sia collegata direttamente all'interfaccia utente, private libretto, chiamiamolo pure mode, e ovviamente nel controller dovrò importare la classe dal package model. Va bene se il controller conosce il modello, non va bene il contrario. Okay? E quindi questa classe qui avrà anche un altro metodo che posso mettere qua sotto, un semplicissimo setter, public, void, setModel, Model, il libretto in questo caso, che è un setter banalissimo, dis.model uguale model. Quindi, controller, si ricorda qual è? la classe model su cui lavorare, si ricorda e chi gliel'ha detto gli avrà detto il main chiamando il metodo setModel, quindi a questo punto dentro questo metodo end newVoto potrò poi scrivere qualcosa del tipo model.add newVoto di bla bla bla che voto ovviamente dovrò importarlo questo è poi il nostro punto d'arrivo alla fine devo chiamare questo metodo add adesso ho messo i dati a caso perché poi questi dati dovremo andare a leggere dall'interfaccia eccetera eccetera ok? quindi abbiamo predisposto il controller per poter agire sul modello manca ancora un passaggio che è quello di fare in modo che questo metodo setModel venga chiamato, perché non basta scriverlo. Serve che il main chiami il metodo setModel passandogli il valore opportuno del libretto che ha appena creato. Okay? E questo setModel è un metodo dell'oggetto controller. Ok, dentro la classe entry point, dov'è l'oggetto controller di cui devo chiamare il metodo, metodo setModel? Non ce l'ho. Qua non c'è nessuna variabile che corrisponde al controller. Perché? Perché il controller viene creato dietro le quinte da, dal loader. Ok, allora, bisogna un attimo modificare l'operazione di load per fare in modo, chi è che sa qual è l'oggetto controller? è il loader e che ha un metodo getController e mi dice qual è il controller che lui ha appena creato però per farlo ho bisogno di un oggetto FXML loader vero e non solamente qui non sto creando un oggetto FXML loader, ma sto usando una, un metodo statico, punto load quindi ho chiamato il metodo, l'ha costruito e poi se l'ha dimenticato perché il loader, non c'è un oggetto loader che si ricordi ciò che ha fatto devo leggermente modificare il modo in cui viene creata creando un oggetto vero e proprio fxml loader chiamiamo loader uguale new fxml loader così e poi a questo oggetto che avrà anche lui un metodo load a cui passo esattamente la stessa cosa di prima. E ovviamente mi ritornerà esattamente lo stesso valore di prima. Quindi ciò che faccio è sostituire la chiamata a un metodo statico load che era comodo se dovevo fare solamente quell'operazione, quando dovevo fare semplicemente la creazione della scena. La sostituisco con creo una, un oggetto e chiamo il metodo load su quell'oggetto. Scusate qui ma uguale. Finora non ho cambiato nulla, semplicemente questo load sarà. Questo qui, lo metto qua. Scusate, ho sbagliato. Eh, l'indirizzo della scena lo devo mettere nel costruttore l'oggetto FXML loader e poi chiamo il metodo load che sa già direttamente qual è l'indirizzo. Quindi lo, ri, lo ridico. Anziché chiamare un metodo statico della classe FXML loader dicendo quale FXML creare, eh, leggere, ho creato un nuovo oggetto FXM loader e nel costruttore gli sto dicendo quale scena deve creare e poi chiamo il metodo load che a questo punto è un metodo di istanza, non è più un metodo di classe che attiva il caricamento e restituisce la stessa cosa di prima l'ho girato semplicemente per chiamare un metodo normale e non un metodo statico ma fa la stessa cosa perché ho fatto questo giro? per avere un oggetto loader il quale oggetto loader ha un metodo getController. loader ha creato i nodi della scena, mi ha restituito root, il nodo radice, e va bene. Ma lui ha anche creato il controller, e se voglio sapere qual è l'oggetto controller che ha creato, me lo dice col getController, che restituisce la classe controller. Quindi se io faccio un get controller, mi restituirà un oggetto di tipo FXML controller. Lo other ah sì, c'è sì, un controller quindi ho cambiato leggermente il modo in cui leggo il file fxml per avere ancora un riferimento alla classe loader e chiede, senti mi dici anche qual è il controller che hai creato così me lo salvo in una mia variabile controller e a questo punto posso chiudere il cerchio dicendo controller, al controller set model, model allora abbiamo fatto questo rileggiamo le quattro righe di codice che vi ha scritto non abbiamo scritto di più all'interno del main abbiamo creato la classe model e abbiamo chiamato il metodo setModel del controller affinché lui si possa ricordare e conoscere su quale modello lavorare per poter chiamare questo metodo setModel abbiamo dovuto avere dentro il controller dentro il main un riferimento alla classe controller e quindi per farlo abbiamo dovuto modificare la chiamata al loader nulla di più Qui creiamo, carichiamo il file fxml e abbiamo il nodo radice esattamente come prima. Questo oggetto loader mi permette però di avere il riferimento alla classe controller che è stata creata automaticamente. Dopo già che è stata creata, dopo che abbiamo chiamato l'initialize. Poi a parte mi creo la classe model che non ha nulla a che vedere con l'interfaccia grafica col, col controller con fxml eccetera che è la logica applicativa e poi finalmente chiamo questo set model sul controller tutto questo perché il controller torno sulla classe controller possa lavorare su un oggetto model che gli viene passato e non debba far lui la new del model. Cioè sarebbe sbagliato nel nostro pattern scrivere qua questo. Cioè non potrebbe dire ma perché devo complicarmi la vita? Cioè il controller faccio in modo che il controller si crei il suo modello su cui lavorare. Eh? Però abbiamo deciso che questo non ci piace perché non è non funzionerebbe nel caso in cui avessimo più di una scena o più di un controller non funzionerebbe nel caso in cui volessimo usare il model anche dall'esterno del controller perché se la creazione è poi dentro il controller per poterlo creare devo sempre avere un controller quindi questo no e a volte è fonte di, di problemi perché poi avete nel main un, un libretto un modello poi nel controller ne create un altro e questi due di fatto poi sono, non si parlano quindi ricordiamoci che la, la variabile model è qualcosa che il controller riceve da fuori e poi ci lavora allora proviamo a vedere cosa vuol dire ci lavora, vediamo, facciamo un attimo partire il programma che non farà nulla ma vediamo solo che non ci siano degli errori ok allora in, in poco tempo quindi senza poi dopo l'intervallo lo riprendiamo meglio ma giusto per vedere che questa cosa funziona a questo punto dovremmo essere pronti a scrivere questo metodo endo nuovo voto e cosa dovrà fare io adesso butto giù tre istruzioni ma poi, adesso, poi le faremo bene con il controllo dei, degli errori no? avrò il nome dell'esame da aggiungere, che lo estraggo da dove? Dal txt nome.getText, la proprietà text del nome. Il voto, i punteggi, li estraggo da dove? Li estraggo dalla combo box attraverso la proprietà getValue noi avevamo nella combo box una proprietà items che mi dava la lista di tutti gli elementi di questi la proprietà value è definita come l'item selezionato se la, la combo non è editabile non è modificabile dall'utente questa è una combo fissa quindi va bene quindi il valore attualmente selezionato dall'utente è getValue E quindi nome e punti sono i due parametri dell'oggetto vuoto che sto creando e sto aggiungendo al libretto. Qui in realtà su questa riga vuota bisognerà fare una serie di controlli di validità. Il nome c'è, il voto è stato scelto eccetera eccetera. No? Adesso lo rimanderei dopo l'intervallo e però se io facessi run adesso cosa succede? quindi io potrei inserire un nome scegliere un voto fare aggiungi e può, può darsi che il voto sia stato aggiunto abbiamo fatto solo metà del lavoro del controller Metà del lavoro del controller è acquisire i dati e agire sul modello affinché questi dati vengano cambiati. E la seconda metà è prendere lo stato aggiornato del modello e visualizzarlo. Cioè devo prendere il contenuto di questo libretto e scriverlo in questa textarea sopra. Come faccio? Ebbè andiamo a vedere la classe libretto che cosa mi dà. punti esame, isduplicato, isconflitto, toString, questa è la classe libretto, forse la cosa che più si avvicina è questo toString qua, se vogliamo fare in fretta possiamo chiamare questo metodo, mi dà una stringa che rappresenta il contenuto attuale del libretto, la possiamo mettere nella textarea, poi magari è brutta e non ci piace, allora creeremo poi un metodo apposta nel modello che sia richiamabile dal controller o da chiunque voglia il libretto in forma carina allora, per ora possiamo chiamare diciamo così un contenuto libretto qui sono sempre di nuovo dentro il controller e chiamerò libretto .toString E questa stringona, che dovrebbe contenere tutto il libretto, la metto nella text area, quindi text voti.setText. Sapete che sulle campi di testo ho i soliti metodi get set, ho anche un metodo append per aggiungere al testo attuale. Ma poiché noi la toString ci dà ogni volta l'intero libretto, dobbiamo sostituire il valore vecchio è quello nuovo allora, adesso dovrebbe già fare qualcosa quindi io seleziono un nome seleziono un punteggio faccio aggiungi e qua mi stampa qualcosa. Altro esame, cambio il punteggio, faccio aggiungi. Non è il modo più elegante di mostrarlo, ma era il metodo che avevamo, chiaramente adesso dovremmo magari farlo meglio. La cosa di cui siamo fieri oggi è che non abbiamo toccato una sola riga nella classe libretto. Ci abbiamo lavorato intorno per poter agganciare la classe libretto che aveva una sua logica di gestione dei dati a un'interfaccia grafica. E il controller ha a che fare col modello chiamando i suoi me metodi, comunicando, scambiandosi oggetti o scambiandosi stringhe tra il controller e il modello. Okay. Questo è l'organizzazione del codice che avremo sempre da adesso in avanti. Il main, dove dobbiamo modificare quelle 3-4 righe, il controller, dobbia dobbiamo ri ricordarci di aggiungere questo metodo e richiamarlo, e, adesso, e poi tutto funziona: no? tutti i vari pezzi si parlano tra di loro. Ok? Ok, allora adesso facciamo 15 minuti tranquilli di pausa e poi riprendiamo questo esercizio aggiungendo metodi rendendolo un pochino più completo.